A tutti a voi, tutti voi bentrovati, siete in onda sul web, siete in rete per ascoltare questo Hangout, questa conferenza stampa in rete per presentare una novità che riguarda proprio internet. Fabio Colagrande da Roma. Come giornalista della radio vaticana sono contento di presentare eh, questo progetto che si chiama pop up un progetto per la giornata mondiale della gioventù 2013 che sta per cominciare a rio de janeiro in brasile un progetto che permetterà di vivere la gmg 2013 sulla rete nella rete ormai luogo di evangelizzazione ambiente nel quale passiamo gran parte della nostra giornata ambiente attraverso il quale anche chi non potrà essere in brasile potrà vivere la gmg ma non è solo un luogo per coloro che non sono in Brasile, ma è un luogo reale pop-up, un luogo eh, nel quale potranno anche esserci i riflessi delle amicizie, delle relazioni, dei momenti di fede che si vivranno in Brasile con Papa Francesco dal eh, prossimo 23 luglio. E io saluto subito gli ospiti che sono collegati dall'Italia e dal Brasile per questo Hangout e innanzitutto il creatore, ideatore di eh, Pop Up Marco Biggio, eh, che tra l'altro ricordo è eh, presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Mediante. Che assieme alle figlie di San Paolo, come scopriremo tra poco, ha promosso Pop up. Marco Biggio, buongiorno, ben trovato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buongiorno Fabia. Grazie a Marco Biggio da Rio de Janeiro e saluto subito un'altra ospite che è collegata questa volta da San Paolo, sempre in Brasile, Jacqueline Oliveira. Jacqueline, bentrovata. Ciao Fabio, grazie. Ciao a tutti che la accompagnano in questa conferenza. Ciao, Ho presentato bene in francese il tuo nome Jacqueline, non dovevo pronunciarlo in portoghese. No, questo va bene, Jacqueline, va benissimo. Jacqueline Oliveira. Eh, sì, mi sono giusto. lasciato prendere da, da, come dire, dal mio europeismo e, e invece saluto visto che le figlie di San Paolo come dicevamo, in particolare la pastorale giovanile vocazionale italiana delle Paoline, l'altro ente promotore insieme all'associazione mediante di questo progetto, saluto subito suor Mariangela Tassielli eh, figlia di San Paolo impegnata a Napoli nella pastorale giovanile nella formazione della catechesi che sarà la responsabile della redazione italiana di pop-up, Sor Mariangela, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a te Fabio, a tutti noi, a tutti voi che ci seguite in questo momento dalla rete. Allora sì, salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo in rete, dateci subito i vostri commenti su eh, questa idea, questo progetto, saluto anche la detta stampa di pop-up, Paola Fumagalli, ciao Paola, bentrovata. Ciao Fabio, ciao a tutti, e, e bentrovati. E mi... E mi scuso anche per il ritardo con cui abbiamo aperto questo hangout eh, eh, proprio per, per colpa de, de, del conduttore. E saluto anche eh, Maria, Ro Ma Maria Rosaria Finelli che sarà la responsabile del, del settore social eh, di Pop Up. Maria Rosaria, buon pomeriggio anche a te. Allora, io non ho sentito la risposta di Maria Rosaria, però eh, ci possiamo... Sì, riprovare. ci sono, ci, sono. Eh, <ride> ci sei, ci sei anche perché il per responsabile come responsabile social eh, sei importantissima Parlerò... per… parlerai poco? Parlerò poco, sì, diciamo che sarò un po' più la voce degli altri, non, molto, non tanto la mia. Quindi... Eh, però la voce, la voce si deve sentire, se no sì, anche certo. se parli poco. Allora, salutiamo, eh, anzi salutiamo, chiediamo subito a Marco Biggio… Eh, qual è l'identikit di questo sito pop-up? Non è solamente un sito eh, ma è qualcosa di più, è davvero un ambiente nel quale sarà possibile vivere la GMG di Rio, non è vero Marco? Sì, sì, eh, mi piace dire che non ci rivolgiamo soltanto, come si dice spesso, agli sfortunati che non riusciranno a partecipare alla GMG di, di Rio, ci riferiamo a chi, mh, mh, ci, a chi vuole vivere la GMG in modo nuovo, in rete e non solo attraverso la rete, quindi interagendo con noi, sarà un, un lavoro di contatto e quindi… Eh, in questo senso anche di evangelizzazione con le persone che eh, eh, conosceremo in rete, e che ci conosceranno un po' come è capitato a Madrid nel 2011, questo progetto è figlio, diciamo, per così dire, di un'iniziativa realizzata in collaborazione con la famiglia Mercedaria, la San Paolo e Famiglia Cristiana per la giornata mondiale della gioventù di Madrid, nell'occasione si chiamava Radio Pop-up ecco quindi nel nome, eh, il nome vuole ricordare questa iniziativa parte dello staff che lavora quest'anno con noi e parte dello staff di Radio Pop-up. E poi rimaniamo sempre un po' nell'ambito della famiglia Paolina, questa volta con il ramo femminile, con le figlie di San Paolo, quindi con Sor Mariangela e le altre, eh, e quindi in questo senso con l'iniziativa eh, figlia eh, del, di quella del 2011. Possiamo dire Marco che sarà un luogo pop-up di evangelizzazione, di amicizia per condividere riflessioni, relazioni, eh, condividere le emozioni proprio della settimana della GMG di Rio. Assolutamente sì, è, è un luogo, anche perché non si tratta, ecco, pop up non è un sito internet, è un lavoro un po' più, più ampio, c'è cioè tutta la parte dei social e poi ripeto, credo che sia importante proprio quello che non si vede, è quello che avviene dietro le quinte, quindi la corrispondenza, anche i messaggi privati che si ricevono, un qualcosa che non si vede e che invece è notevolmente importante. Suor Mariangela, possiamo dire che dove si parla di giovani, di Vangelo e di rete, le paoline ci vogliono essere. Questo è il motivo per cui avete aderito a questo progetto? Sì, assolutamente sì Fabio. Dove c'è il Vangelo, dove ci sono i giovani, vogliamo esserci. Facciamo in modo di esserci e come prima chiedevi anche a Marco questa esperienza vuole essere un'esperienza essenzialmente di evangelizzazione ponendosi proprio come esperienza che accoglie la sfida lanciata dallo stesso tema eh, per il quale i giovani già si stanno preparando nelle varie realtà locali, ecclesiali diocesane ehm, andate e fate discepoli tutti i popoli allora ci piacerebbe che i ragazzi potessero sperimentare tutto questo anche nella rete perché la rete è ambiente, è ambiente in cui le relazioni si costruiscono, è ambiente in cui la parola chiede di correre, di camminare, allora eh, sicuramente noi vorremmo e faremo in modo anche con un programma costruito ad hoc di far sì che la rete possa diventare un luogo per sperimentare e sperimentarsi, così che anche le condivisioni, le videocatechesi, eh, i momenti di condivisione di ponte, di collegamento concreto con il Brasile che costruiremo, possano diventare dei momenti da condividere, ma dei momenti di crescita sia personale che poi in cui coinvolgere anche altri amici, compagni, fratelli, sorelle. Quale contributo pensate di dare come redazione italiana a PopUp, su Mariangela? Allora noi come redazione italiana abbiamo come dire una duplicità di compito, eh, certamente quella di portare, di far arrivare a Rio l'entusiasmo, la voglia eh, di Vangelo che i giovani qui in Italia hanno. Eh, come redazione italiana noi saremo collocati proprio stabilmente a Salerno e vivremo con la regione Campania questo momento, affiancheremo loro nel lavoro preparatorio ma anche proprio in workshop veri e propri sulla parola e sull'evangelizzazione. Dall'altra parte però la redazione italiana Italiana aprirà come quella brasiliana già i suoi contatti ehm, in diretta dal 22 luglio, eh, proprio per costruire insieme dei momenti di catechesi, noi dall'Italia proporremo nelle mattinate delle cate video catechesi in streaming e rilanceremo fotopreghiere, uh, cover da condividere su Facebook, in modo che il messaggio del Vangelo e quindi poi quelle che saranno le parole del Papa possano trovare un percorso um, di preparazione previo. Dall'altra parte però bisogna arrivare al 22 e al 22 bisogna arrivare Carichi. Allora, come Paoline abbiamo mh, e qui la base di appoggio è già paoline.it che in qualche modo ci supporta supporta, eh, supporta pop-up eh, in questo ruolo preparatorio con eh, tre momenti importanti eh, in cui eh, rilanceremo ai ragazzi una sorta di atteggiamenti da coltivare in preparazione poi all'incontro con il Papa. Quindi questo lavoro pop-up e questo andare tutti a Rio realmente a costo zero fa sì che in realtà eh, a Rio ci arriviamo, ci arriviamo preparati, ci arriverà chi ci andrà fisicamente, arriverà preparato chi va attraverso la rete. Conferenza stampa di presentazione del progetto Pop Up che parte oggi, siamo sul sito ovviamente di Pop Up www.popup.net ma anche sul sito www.cantalavita.com chiedo a Paola Fumagalli ha detto stampa proprio di pop up, secondo te Paola quale sarà l'utente tipo, il, il, eh, la persona a cui si rivolge questo sito, chi, chi vi aspettate che parteciperà proprio sul vostro portale? Ma Sicuramente ci saranno tanti giovani ma non solo, noi abbiamo amici sparsi in tutto il mondo e siamo convinti che ci seguiranno. Ecco, in questa fase preparatoria fino al 23 luglio, voi incomincerete subito però a riempire di contenuti pop-up, fin da certo, oggi. non è Certo, inizieremo, il sito è online da poco, ma ci sono già dei contenuti e pian piano questi contenuti aumenteranno, con articoli e con, con altri eh, supporti. Ecco, qual è l'importanza dei social su questo sito? Già Marco ci anticipava qualcosa, eh, ma chiedo a Maria Rosaria Finelli se vuole spiegarci il ruolo che hanno i social nel progetto Pop-Up. Ma diciamo che i social sono un po' una delle peculiarità del, del nostro progetto perché permettono a chiunque di interagire con noi e di magari darci una testimonianza di, di, di, rendere, di rendersi parte di questo progetto, diciamo. Quindi eh, anche con eh, una tecnologia minima per cui un account di Facebook oppure Twitter oppure Google Plus possono diventare parte del progetto. Giacqueline, da San Paolo, che attesa c'è per questa eh, GMG e soprattutto quanto il progetto pop-up a cui avete lavorato eh, contribuirà in qualche modo a eh, creare un vero e proprio ponte tra il Brasile e l'Italia durante questa settimana? Sì, sì, sarà una, è una bella esperienza, facciamo perché io credo che le persone che stanno siano in rete Possano essere le persone a unirsi, né? Eh, anche la gioventù del Brasile, ma come la gioventù del mondo, perché attraverso questa rete si può fare questo scambio dell'esperienza, delle, delle, delle cose che si stanno sperimentando, anche con le foto, con le, le proprie esperienze di vita, então, que, che, eh, Credo che sarà un'esperienza bellissima anche per noi brasiliani che siamo con cuore così ansioso per questa GMD, anche prima del 2011, quando sappiamo che la GMD stia qua in Brasile. Eh, então siamo, sono contentissima di poter partecipare a questo progetto, sicura. Eh, mi aspetto che tutte le persone che assessano questo sito possa fare un'esperienza eh, con le attraverso delle testimonianze che c'è in sito eh, attraverso delle articoli, né? non sia un sito solo per informazioni, ma per testimonianza, per fare un'esperienza esperienza del bio. Anche perché i giovani brasiliani usano tantissimo internet sono tecnologicamente un po' più avanzati di quelli italiani o dico una cattiveria? No, no, credo che non. Siamo, siamo lì. Eh, anche i giovani del Brasile sono eh, attentissimi alle redi social, social network, né? Eh, sono online su 24 ore, anche il cellulare, il mobile, anche il computer, eh, è tutto è 24 su 24. E' un'opportunità di accompagnare che la GMG sta accontentando. Qua in São Paulo, c'era una settimana missionaria, ma il De Rio possa non accompagnare eh, la GMG la settimana per conto di questo sito e le reti sociali. Marco Biggio, siamo in conclusione credo di questo nostro incontro, di questa conferenza stampa di presentazione, andando sul sito www.popup.net cosa si trova fin da oggi? Sarà un po' un modello di quello che troveremo anche nelle, nelle prossime giornate, anche durante la GMG? Ci sono diversi contenuti? Sì, eh, poi devo dire anche due, due, due cose, due, due novità eh, che, che abbiamo ottenuto conservato per questa conferenza, intanto sicuramente già trovano degli articoli sia nella redazione italiana, pop up Italia, sia nella redazione eh, brasiliana. E, e altri ovviamente eh, seguiranno prima della GMG, anche se il sito sarà proprio attivo eh, al 100% durante la GMG. Che cosa eh, troviamo in questi articoli? Testimonianze, eh, c'è qualcosa anche per iniziare, abbiamo voluto iniziare anche con la storia della GMG che è generalmente una cosa vabbè, che personalmente mi appassiona è che... Eh, è molto confusa, cercando in internet si trovano informazioni sparse, non si riesce a ricostruire eh, come è nata la GMG e, e, e tutte le varie tappe sino ad arrivare ad oggi. E quindi articoli e testimonianze, apriamo con quattro testimonianze, video testimonianze abbiamo chiamate, abbiamo adesso Tiziana Manenti che è la voce italiana dell'inno della giornata mondiale della gioventù, Roberto Bignoli, cantautore cristiano che non ha bisogno di presentazioni, abbiamo una bellissima eh, testimonianza e intervista di, ehm, con Valerio Cipri eh, dei Gen Rosso che ci racconta degli aneddoti particolari su come nasce e resta qui con noi, che è una, una canzone che i Gen Rosso hanno scritto nel 1984. Nella, in occasione del primo incontro eh, di Giovanni Paolo II con i giovani, che poi due anni più tardi è diventato giornata mondiale della gioventù. Resta qui con noi è eh, una canzone che suonano in tutto il mondo, anche qua in Brasile mi è capitato di sentirla proprio dentro in chiesa, in animazione liturgica. Poi la nostra particolarità sarà proprio quella del, della testimonianza, quindi ogni giorno durante la GMG pubblicheremo una video intervista testimonianza del fondatore di una nuova comunità brasiliana. Cattolica, comunità cattolica brasiliana. Qual è il senso di questo? Far conoscere un volto della Chiesa brasiliana particolare, attivo. Per intenderci, il responsabile delle nuove comunità è eh, colui che ha detto a Papa Bergoglio: ricordati dei poveri, che è Monsignor Claudio Uns. Non so se la pronuncia è esatta, in, in portoghese credo che sia umis, correggimi Giacchellini se sbaglio. E, e le Gì, nuove comunità brasiliane sono numerosissime in Brasile. Devo dire che frequento il Brasile da una decina d'anni e venendo dall'Italia sentivo dire, sì ma in Brasile eh, queste nuove comunità, uno si alza dal letto e apre una nuova comunità. Cioè avevo questa idea un po' distorta. Venendo qua in Brasile ho visto invece che la realtà è ben diversa, eh, mentre la chiesa brasiliana viene per così dire, ovviamente è una mia interpretazione, un po' mangiata dalle cosiddette sette protestanti dico sette per di, mh, eh, dire, eh, specificare bene che non si tratta dei protestanti degli evangelici con cui la chiesa cattolica ha in Brasile un ottimo rapporto di collaborazione ma le vere e proprie sette che quelle sì che aprono da un giorno all'altro per cui camminando in una strada di San Paolo o anche di Rio de Janeiro tu incontri una chiesa cattolica una parrocchia e 4-5 edifici di culto, chiamiamoli così di queste sette e tutti pieni, tutte piene, e eh, allora le nuove comunità svolgono un ruolo importantissimo in questo senso, per riavvicinare le persone alla, alla, alla Chiesa. E, e Tra l'altro mi piace dire questo, sempre nella mia visione, che se è vero che eh, l'Europa ha evangelizzato il Sud America anni fa, adesso è vero che forse sta capitando un po' il contrario, alcune di queste nuove comunità che per questo anche noi vogliamo far conoscere aprono le loro case in Italia e, e, e anche in altri paesi del, eh, dell'Europa. Questa è una novità. L'altra cosa è un, a cui stiamo lavorando in queste ore, quindi ancora non è definito, è un gemellaggio possibile con eh, Don Roberto Ponti, che è eh, Paolino, eh, che era uno dei responsabili del progetto di Madrid, che adesso sta in Congo, a Kinshasa, in Africa, e probabilmente eh, avranno anche loro un piccolo spazio nel sito eh, quindi con una testimonianza anche dall'Africa, che è un continente che aspetta la giornata mondiale della gioventù da un po' di tempo. Marco, io ho apprezzato molto quanto tu dicevi, soprattutto il ricordo relativo alle parole del cardinale Umes che era accanto al Cardinal Bergoglio quando arrivò il risultato il 13 marzo della votazione che portava bergoglio a diventare papa francesco e ho ascoltato proprio in diretta da, dal papa eh, il ricordo eh, di quell'istante ed è un, un momento forse indimenticabile di questi eh, primi eh, cento giorni del pontificato e sicuramente papa francesco avrà in mente quelle parole del cardinal Ummes quando arriverà eh, tra pochi giorni a rio de janeiro eh, Sicuramente eh, c'è una grande attesa per questo avvenimento in Brasile, io direi di chiudere con questa eh, considerazione, Brasile che sta attraversando settimane molto difficili per eh, le proteste che, eh, e le manifestazioni popolari, più che proteste, che stanno eh, coinvolgendo diverse città in maniera pacifica, purtroppo con qualche momento di violenza e che stanno anche segnando il grande evento sportivo eh, della Confederation Cup. Marco ti chiedo eh, tu sei da diversi giorni in Brasile, sei stato a Rio, a San Paolo, quale clima si respira in questo paese e come si inserisce questo momento di fede ecclesiale così forte come la GMG in questo momento della storia del Brasile secondo te? Io, cre io credo che intanto, prima di tutto, il Brasile è pronto per ricevere la GMG, anche se a livello mediatico, come sempre ho, ho avuto modo di, di, di, di imparare nelle, anche nelle precedenti GMG, l'attenzione mediatica è spostata su altro. Si parla più, eh, ad esempio, della Coppa del Mondo dell'anno prossimo che della GMG che è tra due giorni, ma questo è, a questo sono, siamo abituati ormai. Eh, eh, però il paese è pronto, ci sono eh, le, le famiglie che ridipingono le loro case, comprano letti aggiuntivi, davvero il Brasile aspetta i pellegrini a braccia aperte e sarà un evento secondo me incredibile. Non anche perché c'è la presenza di un papa sudamericano eh, e, e quindi l'attenzione è sicuramente anche raddoppiata eh, da un punto di vista delle manifestazioni della protesta mi piace dire e anche qua ripeto una mia interpretazione che eh, mentre qua la protesta è per un paese che comunque sta crescendo notevolmente quindi il senso della protesta è cioè, si respira comunque un'aria positiva in Europa o in Italia quando assistiamo a manifestazioni di questo tipo lasciando da parte la violenza che capita c'è in Italia, in Europa e c'è anche qua, perché c'è sempre qualcuno che, eh, eh, che, che si comporta come non dovrebbe, però eh, in, in, dalle nostre parti le manifestazioni sono per non precipitare, quindi l'atmosfera è completamente diversa, qua è un'atmosfera di fermento, un qualcosa di positivo, anche di giovane, sono tantissimi i giovani che partecipano, nel nostro sito c'è un articolo scritto, non abbiamo nominata, dalla nostra suor Cinzia Giacinti, che è parte del nostro progetto, una suora apostolina, quindi rientra totalmente dentro questo progetto, suora apostolina italiana, ma che vive e lavora qua a San Paolo, che ha scritto, ha intervistato proprio un giovane brasiliano e dice anche qualcosa proprio su, eh, su quello che sta vivendo il paese eh, e, e quindi però in maniera positiva, ripeto. Si parlerà italiano e portoghese sul pop up? Questa è una domanda che non ti ho fatto, Marco. Allora si parlerà solo in italiano, eh, quindi gli articoli anche scritti dai, eh, dai brasiliani verranno tradotti in italiano, le testimonianze dei fondatori o di altre persone saranno sottotitolate in, in italiano. Benissimo, quindi eh, davvero ci sarà la possibilità anche per chi non parla italiano, parla portoghese, magari per qualche eh, giovane brasiliano che entrerà nel gioco di relazioni, di amicizie, di eh, pop-up, eh, partecipare a questo scambio a questo momento di evangelizzazione di apostolato di conoscenza e poi sicuramente il sito pop up il progetto pop up resterà come luogo di commento di scambio di opinioni e di bei ricordi a proposito delle giornate del gmg di rio de janeiro che vi ricordo è dal 23 al 28 luglio quindi si avvicina sempre di più e oggi questo 27 giugno abbiamo eh, vi abbiamo presentato questo progetto pop up il sito www.popup.net attraverso il quale potrete vivere eh, intensamente la gmg brasiliana del 2013 con papa francesco. Io ringrazio l'ideatore di questo progetto, il mh, presidente dell'associazione di promozione sociale eh, mediante Marco Biggio. Grazie Marco Biggio, in bocca al lupo, eh, buon lavoro con Papa. Grazie Fabio per averci dedicato spazio anche stamattina in radio e per averci eh, fatto da moderatore in questa conferenza. Ecco, già sul sito della Radio Vaticana, radiovaticana.va slash 105, c'è anche la trasmissione realizzata su Radio Vaticana per presentare questo progetto così interessante. Saluto sempre dal Brasile, eh, Jacqueline Oliveira. Eh, Jacqueline, buon eh, GMG anche a te, buon lavoro. Grazie, grazie Fabio. Eh, faccio, approfitto per fare anche un, un saluto alle persone che stanno ascoltando il brasiliano, parlo un poco in portoghese. Sejam bem-vindos ao projeto Pop-Up, as pessoas que estão colaborando desde já com a preparação, é, as novas comunidades, todos os amigos que estão acompanhando. Então, sejam bem-vindos ao projeto Pop-Up. E grazie, mille, grazie. e Fábio. Complimenti pela vitória com o Uruguai, eh? complimenti. <risos> grazie. Ah, hoje é a Itália, espero no, no, no, que não. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, e continuiamo salutando, ehm, eh, ovviamente sono Mariangela Tassielli che rappresenta le religiose eh, figlie di San Paolo che partecipano a questo progetto, grazie sono Mariangela, buon lavoro anche a Napoli e a Salerno, anche a voi. Grazie grazie mille Fabio, solo un'ultima cosa per dire che di fatto stiamo tentando, quindi è ancora un work in progress eh, di realizzare delle fotopreghiere e cover per Facebook in più lingue, così che attraverso tutto l'ambito cross mediale possano poi avvicinarsi ed essere raggiunti da questo Messaggio anche giovani e persone di tutte le lingue. Grazie, grazie. a te per il tempo dedicato. Grazie. grazie, grazie a te, sono Mariangela, ringrazio molto anche Paola Fumagalli, a detta stampa di pop up. Eh, speriamo davvero che da oggi si inizi a parlare di pop up, non è vero Paola? Ma sicuramente si inizierà a parlare di pop up, da oggi in poi inizierà un grosso lavoro per farci conoscere. Grazie anche a Maria Rosaria Finelli, eh, sui social speriamo già ci siano delle reazioni alle cose che abbiamo detto in, in onda, in rete anzi. Sì, già abbiamo qualche eh, persona che vabbè, ci hanno dato un po' di gente l'imbocca al lupo e ci hanno, ci hanno detto che ci seguiranno, adesso speriamo bene. Qualche mi piace ce l'abbiamo avuto? Sì, sì, su Facebook, sì, sì, certo. Benissimo, grazie davvero anche a Maria Rosella Finelli, Buon lavoro. grazie a tutto lo staff di Popup che ha partecipato a questa conferenza stampa e vi ricordo sul sito www.popup.net potete seguire la GMG di Rio De Janeiro 2013 fin da oggi. Fabio Colagrande vi ringrazia per essere stati in rete con noi, a tutti una buona giornata mondiale della gioventù.